sento le persone che dicono ah ma sai non ho tempo, e io dico il libro è un amico paziente aspetta il nostro momento giusto per l'incontro la libreria è nata in un momento un po' particolare perché il mio papà era un dipendente un impiegato di banca per capirsi però purtroppo la banca un certo momento ha fatto un tonfo e fallita. Allora praticamente mio padre si è trovato senza posto di lavoro e senza denaro perché era tutto sistemato dentro. Mm -hmm. Puoi immaginare che bellezza. E la famiglia da, da, da portare avanti insomma. Ora per un po' di tempo è andato a Bolzano e ha fatto un periodo così lassù a Bolzano. E dopo qui a Trento c'è stato l'onorevole Lionello Groff che gli ha detto guarda posso offrirti la mia libreria per proseguire insomma col, col lavoro che era ubicata dove c'è lo hacker. Papà ha detto sì va bene grazie insomma è stato riconoscente al, all'onorevole Groff però dopo un po' di tempo purtroppo non ce l'ha fatta fisicamente perché la fatica è stata troppa e è morto. Allora siamo rimasti praticamente la mamma, due sorelle prima di me e poi io la terza, insomma. Non era una cosa da poco portare avanti una libreria, anche perché c'era poi partita la guerra. E mm -hmm. Il momento della guerra. Non si poteva sospendere il lavoro per motivi, no, perché se uno non andava avanti, perdeva la licenza. È un po' pesantino anche questa come, come regola. Noi siamo finite nella zona di, di sì, nel Galzano, trasferite per motivi di sicurezza, insomma, tutto lì. E la mamma e la, la sorella, soprattutto lei, Venivano tutti i giorni ad aprire la libreria. Puoi immaginare le vendite in tempo di guerra, sempre col pericolo di bombardamenti perché insomma non capitava di tanto in tanto che arrivavano e allora dovevano chiudere e andare in rifugio. puoi immaginarsi che vita. Ecco, comunque è stato un periodo un po' pesante. E comunque, guardi che hanno fatto anche una scoperta sotto un certo aspetto, che sembra strana forse, però siccome venivano a piedi perché la Valsulana era stata bombardata e non funzionava più per andare a Pergine, insomma, ecco. Dovevano venire a piedi, facevano tutto il percorso a piedi un mattino e poi la sera al ritorno. E più di una volta hanno trovato l'aiuto di tedeschi, camion di tedeschi, che offrivano un passaggio, per cui vede che non tutti i tedeschi erano... Come si suol dire, ecco, le persone disponibili c'erano, si rendevano conto, insomma, però col grande rischio che se lungo il percorso ci fossero stati i partigiani, puoi immaginare cosa succedeva, insomma, <ride> Siamo ritornati, quando è finita la guerra, siamo ritornati, abbiamo ripreso il nostro percorso, le nostre cose, il nostro lavoro. Siamo andati avanti finché ad un certo punto il proprietario della casa, là dove eravamo sistemati, è cambiato, è arrivata un'altra persona e questa persona ha detto no, una libreria no, ci ha dato lo sfratto, ci siamo stati sfrattati e per fortuna in quel momento qua c'erano le suole di San Paolo a suo tempo. no? In quel momento le suoni di, di San Paolo si sono trasferite in via Pirini dove c'era la sede della RAI per capirsi mm -hmm. lì ecco, hanno preso la libreria lì, non ci sono sistemate lì e noi abbiamo trovato il momento giusto per poterci trasferire qua e proseguire con il nostro discorso ecco, e da allora sempre qua insomma, a mm partire -hmm. ecco, comunque eravamo in due, mia sorella e Adesso sono sette anni che non c'è più e adesso sono sola invece, non c'è più nessuno, adesso sì, i miei nipoti ci sono ma hanno tutti il loro lavoro, sono sistemati in altro modo per cui non possono venire di sicuro ad aiutarmi insomma, devo cercare di fare quello che posso insomma, i miracoli non sono di una competenza il compito adesso, il mio compito è quello di convincere i lettori a scoprire la bellezza della lettura, perché tra l'altro una cosa, Io sento delle persone che dicono, ah ma se non ho tempo, io dico, guardi, il libro è un amico paziente, aspetta il nostro momento giusto per l'incontro, lo dico così, poi qualcuno mi dice, magari, oh, sa quello che non è mica piaciuto e allora rispondo lo metta in attesa non era forse il momento giusto perché insomma si incontra una persona è il pensiero di una persona è il caso di ricordarselo questo mia sorella ed io avevamo il nostro il nostro compito il nostro scopo quello di aiutare le persone a far buon uso della mente l'abbiamo ricevuta usiamola al meglio quindi, ti... aiutare le persone nella scelta un libro che può essere utile in quel determinato momento insomma perciò sì sì va benissimo le, le persone che entrano e dicono ah mi permette do un'occhiata dico sì sì se ha bisogno di qualcosa mi chieda sono qua ecco. e poi li osservo mentre guardano di qua di là li vedo un po' in stato confusionale, perché i vi sono tanti e si trovano un po' in difficoltà. Allora, non te rego, magari pian piano dico, non so, a piacere che li aiuti. Non ho io stesso, va adesso ho visto, basta, un ritornerò un'altra volta. Va bene, pazienza. Ognuno è padrone delle proprie decisioni, però ci aiuta a recuperare i ritmi umani, perché no? Altrimenti ci trasformiamo in macchine, in automi, no, non è giusto. Siamo persone con mente e fra l'altro tutte complementari. Uno ha un pensiero, l'altro ne ha un altro, tutto assieme si riesce a portare avanti, vero? Insomma, lo so, io, io la penso così sì. poi. Certo, per carità, tutti pensano quello che vogliono. Sì. Ma sì sempre alla ricerca di qualcosa di interessante, di utile da proporre perché in fin dei conti la lettura per me, non sarà perché sono cresciuta a mezzo i libri, per carità ma sono convinta che è un grandissimo aiuto la lettura perché conoscere il pensiero degli altri e metterlo a confronto col proprio è importante perché abbiamo delle buone idee, anche noi ci mancherebbe però, no, se riusciamo a conoscere anche quelli degli altri, tutti assieme si può andare avanti meglio, insomma, no? Certo, trovare delle soluzioni, eccetera. Vabbè, <sessizia> ce ne sono tanti. Il Siddhartha di Ervanese, per esempio, e <sessizia> dopo il silenzio di Brunello, il violoncellista. Bravo, anche Brunello. Ma sì, insomma, ce ne sono libri. Sì, fa... Fa... Fa... Ma... Fin, non si può dire soltanto questo. C'è qualcosa di riferimento, sì. questo è del naturale. Ma poi, come dico, è sempre questione del momento giusto per l'incontro, mm -hmm. che allora ti rimane più impresso, ti aiuta, e io continuo a dire: ci sono libri per tutti i momenti della vita. Mm -hmm. Si tratta di sceglierli, insomma, mm -hmm. di riuscire a scegliere con un po' d'attenzione, insomma, sì. Ho messo in vetrina un biglietto sfilato in un libro. Così l'ho scritto. Nei tempi di pandemia, un libro fa compagnia. C'è cioè, un eh. vetrino anche adesso. Siamo sempre stati presenti e a partecipare appunto alle cose, ai momenti importanti, insomma, ecco. No, in effetti l'arrivo dell'Università del a Trento ha dato veramente una, una svolta importante alla città, alla vita della città, mm -hmm. sinceramente. Quello sì, sì, è ben vero. E sotto un certo aspetto, non so se adesso deve, serve qualcos'altro per riscuotere un po' i vinti non so un altro particolare, adesso che abbiamo da diversi anni il Festival dell'Economia anche un momento di incontro importante con personaggi mm -hmm. che vengono, personaggi preparati vengono, insomma, sono incontri importanti anche questi, abbiamo sempre partecipato perché qua in Piazza Duomo c'è sempre la libreria nel tendone presente uh -huh. ecco siamo tutti noi librari tutti assieme facciamo la partecipazione proprio comune ecco con proposte di libri eccetera e per essere giusti Boeri ha avuto un bel, un bel pensiero quest'anno sì i venti non hanno potuto fare è stata una cosa di così Adesso vedremo quest'anno se riusciamo a liberarci da questo ospite indesiderato.